Ciao, sono Marco e come puoi notare sono in un posto abbastanza selvatico, eh, e da qui ci distrigheremo tra breve. Questo è un punto di passaggio molto affascinante, ma devo dire anche impegnativo. Voglio condividere con te alcuni pensieri scaturiti dalla lettura di un libro molto molto interessante, che è quello di Max Formisano, produttività al 30%. E, e c'è un concetto molto bello che dice che se vuoi eh, diventare quella persona che vuoi diventare devi evitare, devi abbandonare la persona che sei oggi. Ed è un po' questo lo stesso concetto del, del perdere l'equilibrio per un attimo per poter fare un passo avanti, no? Cioè se tu sei in una condizione statica se vuoi fare un passo avanti devi come minimo perdere l'equilibrio. È molto interessante questo perché poi noi, ognuno di noi, in un modo o nell'altro, sia che noi ci piacciamo, sia che noi non ci piacciamo, rimaniamo legati al nostro modo di essere perché lo riconosciamo come familiare. Ci riconosciamo in questo nostro modo di essere, anche se sappiamo che potremmo migliorarci. Però ci piacciamo in un modo o nell'altro. E questo ci evita, o meglio, ci impedisce a volte di avere quel progresso che non soltanto desideriamo ma anche che meritiamo, non so se tu senti di meritare un progresso, non so se senti di vivere una vita diversa e più elevata, di maggior qualità rispetto a quella che vivi oggi, beh la vita che vivi è legata alla qualità della persona che sei, quindi è chiaro che se vuoi aumentare il tuo stile di vita e vuoi renderlo più simile a quello che ti piacerebbe vivere, devi diventare quella persona lì per farlo devi abbandonare la persona che eri. Quindi è un po' come togliersi di dosso la pelle del bruco per diventare una farfalla e bisogna avere il coraggio di affrontare questo cambiamento anche se noi grosso modo anche come bruchi ci piacevamo. Ecco il concetto che volevo condividere con te questa mattina durante questa passeggiata è proprio questo, eh, perdere la persona che eravamo Prima, anche se ci piaceva per diventare qualche cosa di più la persona che desidereremmo di più essere. Continuo la mia passeggiata insieme al fedele amico a quattro zampe che adesso mi sta tornando incontro perché dice come mai ci metti tanto? Ok? Quindi non mi resta che salutarti con un abbraccio. Ciao!